Buongiorno ragazzi, quest'oggi vi consiglio di leggere Mio nonno era un ciliegio, scritto da Angela Nanetti ed edito da Fabri. Mia nonna era un ciliegio, è un racconto emozionante che attraversa diverse generazioni, però visto sempre con gli occhi di un bambino, quindi enfatizza i suoi capricci, enfatizza alcune, alcuni comportamenti che non capisce da parte dei genitori, ehm, anche alcune liti che poi provocheranno nel bambino un po' di dispiaceri o anche la perdita. In che senso? Vi racconto subito, innanzitutto il romanzo si apre appunto con la descrizione dei nonni da parte di questo bambino di 4 anni. Per eh, egli appunto i nonni sono completamente diversi, eh, quelli paterni vivono in città nel suo stesso palazzo e eh, li incontra per le scale quando lui va a scuola eh, i suoi nonni portano a spasso il cane. Mentre quelli materni vivono in campagna a contatto con la natura, hanno un sacco di animali, galline, oche. Eh, in più il nonno per festeggiare, per celebrare la nascita della figlia eh, decise di piantare un, albero, un ciliegio eh, e quindi diciamo si nota subito questa differenza poi c'è un precipitarsi di eventi eh, la nonna materna eh, viene a mancare eh, subito dopo al nonno viene notificata una carta dove eh, gli dicono che deve abbandonare eh, la sua terra che gli verrà espropriato proprio dove eh, ha piantato il ciliegio perché devono costruire una strada e questa, come la definisce il nonno, sarà una spina nel suo cuore. Ora non posso dirvi se riusciranno a festeggiare, se riusciranno a vincere eh, la lotta che la madre inizierà contro il comune per cercare di tenere in piedi il ciliegio e quindi festeggeranno tutti all'ombra di questo ciliegio che cresce eh, ovviamente eh, pari passo con la madre e il bambino. E vi dico soltanto che è un romanzo emozionante è emozionante sotto tanti aspetti è bello per i ragazzi leggerlo perché eh, ti fa vivere questa avventura di cercare di tenere in vita il ciliegio allo stesso tempo ha anche delle riflessioni trasversali riflettiamo sul rapporto che hanno i genitori con i figli ma anche quello che hanno gli adulti con i propri genitori cioè quando si è figli però un po' più grandi è un libro che consiglio a, di leggere a tutti perché eh, tutti abbiamo il rapporto con i, con i nonni dei, magari abbiamo vissuto dei rapporti con delle figure che per noi hanno rappresentato qualcosa di importante che sono stati i nostri nonni o gente che ci è stata vicino al pari eh, e quindi ci sono dei passaggi non mi nego particolarmente commoventi insomma prima che mi emozioni pure io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana un bacio